Ok Ciao a tutti ragazzi, allora facciamo questo video E vabbè, parleremo di eh, questo video che ne stanno parlando un po' tutti Però siccome, vabbè, un po' mi tocca perché è successo in Giappone Un po' mi tocca perché sono umano e tocca chiunque di noi Perché comunque è successo un fatto gravissimo Allora, non so se conoscete chi è Logan Paul Però questo youtuber che fa sempre questi video Che va sempre un po' over the top, diciamo Però con questo video veramente... Si è toccato proprio il massimo dei bassi, più basso di così non si poteva andare, una cosa veramente disgustosa. Cosa ha fatto? Lui è andato in questa montagna che è la. A Okigahara, eh, dove praticamente è famosa, un po' è nota in Giappone perché la foresta ha un po' dei suicidi Anche se ci sono cartelli su ogni dove che ti dicono di non suicidarti Che comunque la vita è importante, eccetera, eccetera La gente va là anche per suicidarsi E cosa fa? Lui va là con la sua crew e cosa trova? Un corpo di un morto e cosa fa? Lo filma, filma le mani, lo zoom Parla di sto tipo, ci ride sopra con i suoi amici Cioè sarà la tipa che gli fa... Ah, abbiamo visto un corpo di un morto e poi lui che ride dice, eh ma sì, ma e poi alcuni l'hanno giustificato perché poi tra l'altro la c'è cioè, anche la gente che giustifica un fatto del genere perché non solo lui è andato su questa montagna, non solo lui l'ha filmato, non solo lui l'ha reso pubblico questo fatto, la gente anche lo, lo, lo, lo giustifica e, lo, e cerca anche di difenderlo perché dicono... Eh, ma la sua reazione era genuina, nel senso, infatti lui ci ha voluto portare a farci vedere un giorno di vita reale, una reazione reale e umana, ma faccio, ma. Cioè, vi rendete conto di cosa si sta parlando? A parte che comunque, anche se per caso lo fai, tu prima cosa quando vedi un cadavere uno che si è appena impiccato cosa fai? Spegni la telecamera come minimo, come rispetto per la vita. Cioè, ci mancherebbe. Scusa, lo riprendi lo metti. Ma, ma di cosa stiamo parlando? Ma cosa c'è da difendere? Ma io non, non, non riesco a capire, sono disgustato, mi sono una cosa orribile. E non riesco a capire come addirittura YouTube sia riuscito a mettere questo video in tendenza prima che poi lo rimuovesse. Perché, ovviamente, dopo che tutti ne hanno parlato. Dopo che la tv ha detto che è una cosa oltraggiosa, Anche non so se l'ha tolto YouTube o se l'ha tolto lui In ogni caso schifo uguale e... Ma poi minchiate del tipo Questo video non l'ho monetizzato Ma, ma che c'entra? Te che te frega monetizzare il video che fai 30 milioni di visite al mese Ma però tu sapevi quando hai visto il corpo del cadavere Ma lo sapevi perché bastava che fa... Cioè quando tu fai la thumbnail ci metti il corpo del cadavere insieme alla tua faccia E questo ovviamente l'hai fatto per fare visite Quindi cioè e alla fine visite di porta iscritti eccetera eccetera quindi era tutto programmato, quindi non stiamo a pettinare le bambole, sono tutte... Guarda, io non lo so, non ho idea, sono disgustato, è una cosa schifosa... E guardate, questi stranieri che vengono in Giappone, l'ha detto anche Joy, che è un altro mio amico youtuber, che c'è un milione di iscritti Restatevene a casa, non venite in Giappone a rovinare questo paese che è bellissimo Ma, ma non fatele a nessuna parte, ste minchiate, cazzo, se te... Cioè, pensate, ci potrebbe essere un vostro parente che, che è su, cioè, è impiccato E voi immaginatevi la famiglia di questa vittima, ma ci ne andiamo conto Ma io non ho parole, boh, boh Vabbè, ditemi che cosa ne pensate, ho fatto questo video un po' per sfogo però, sinceramente, non so, non, so, non so proprio cosa dire. Spero che, che, che, che... Non lo so. Boh, spero che... Vabbè, ho visto il video anche di scuse, eh, per carità. <ride> non lo so, guardate, è una cosa disgustosa e spero che... Che, che il mondo vada meglio. <ride> non so cosa dire, boh. boh... Non so cosa possa succedere, però... Io spero che YouTube prenda delle azioni nei confronti di, di quello che è, che è stato successo e se ne prenda responsabilità perché l'ha messo in tendenza questo video quindi comunque qualcuno l'ha visto per metterlo in tendenza quindi boh, vabbè, non, non ho parole, spero che... Boh. Vabbè, ditemi che cosa ne pensate, scusate se questo video era un po' così eh, non è caricato in schedule come sempre alle due, l'ho messo su così perché non... volevo parlarne ma è veramente difficile e guardate che non è solo, cioè, veramente, boh, vabbè, un ciao, e ditemi che cosa ne pensate nei commenti, ci vediamo domani, spero, con un altro video, magari più normale, ciao.